Ciao, sono Marco, sono a passeggio qui sul lungomare di Montesilvano, qui alle mie spalle c'è Pescara, siamo praticamente sulla linea di confine. Pochi secondi fa stavo passeggiando sul bagnasciuga con le scarpe a filo dell'acqua, È veramente una sensazione che mi sarebbe piaciuto trasmetterti, però purtroppo lì eh, in quel punto è veramente molto buio e il video sarebbe stato improponibile. Sono qui in questo periodo perché ho la possibilità di essere di contributo, di aiuto a delle persone che necessitano il mio aiuto e io lo do veramente molto molto volentieri e l'oggetto di questo video è l'amore incondizionato paga sempre ti dico questo perché se oggi ho la possibilità di essere qui e di fare quello che sto facendo è perché molto tempo fa mia madre ha assistito mia nonna che era l'intestataria originale dell'appartamento, nel momento diciamo, terminale della sua vita, in un momento in cui veramente le problematiche erano serie, eh, mia nonna ha avuto bisogno veramente di un'assistenza molto impegnativa e quando purtroppo poi mia nonna è venuta a mancare, tutti quanti i fratelli perché sono in totale 5 fratelli, hanno deciso all'unanimità di concedere la totalità dell'appartamento a mia madre è un appartamento molto piccolo tra l'altro poi dividerlo per cinque persone sarebbe stato veramente improponibile perché non ha un grande valore però è una possibilità ed è una possibilità che oggi si ripercuote su di me perché vedi l'atto d'amore che tu vai a fare oggi ha delle ripercussioni che tu non puoi valutare fin dove arriveranno dove termineranno perché potrebbero propagarsi in eterno. Ora non voglio paragonare mia madre a madre Teresa, per carità, <ride> non vorrei mai, ma la realtà è che tutte quelle persone che poi hanno dato amore incondizionato e, e hanno fatto quello che sentivano giusto fare, poi in un modo o nell'altro sono state riconosciute senza dubbio e soprattutto le ripercussioni di quell'atto d'amore si stanno propagando in eterno, così come un po' è successo a mia madre per questo appartamento. Oggi io posso godere di questo appartamento grazie al suo atto d'amore e anche l'atto d'amore anche dei miei zii perché hanno scelto all'unanimità di concedere a mia madre questo appartamento e oggi io e i miei fratelli e in un futuro anche il mio nipote potremo goderne, possiamo e potremo goderne. Questo per dirti proprio che l'amore incondizionato paga sempre. Ma pagare è un termine scorretto, non è proprio veramente così. Viene riconosciuto, ecco, essere riconosciuti, quello sì. Viene riconosciuto sempre, vuoi dall'universo, vuoi dalla vita. Mettila come vuoi, in un modo o nell'altro, quel che tu fai, perché senti di volerlo fare. E questo è un altro insegnamento che mia madre mi dà. Fai quello che senti giusto fare non aspettarti che qualcuno ti dia qualche cosa, in un modo o nell'altro la vita, l'universo, ripeto, tutto quello che tu pensi possa essere, ti riconoscerà questo impegno e fallo senza aspettarti che poi ti venga riconosciuto, fallo e basta, fallo e basta perché è quello che è giusto e poi alla fine, questa è la dimostrazione, che la vita ti ripagherà. Questo è il messaggio che volevo darti, io mi auguro veramente di poterti essere di contributo con queste mie pillole di formazione, se così vogliamo chiamarle. Non sono nell'ambiente naturale in cui sono solito registrare i miei video, non c'è il mio fedele amico a quattro zampe, tuttavia ho la voglia di trasmettere questo messaggio, era una cosa che sentivo di voler fare e l'ho fatto. E mi auguro veramente di poter essere di contributo a te e ai tuoi pensieri che possa portarti qualche vantaggio in qualche modo non mi resta che poi veramente che salutarti ciao